tra due mesi sono tre anni, se Dio vorrà, è eh, ovvio, perché oggi sveleremo una, una verità storica che Aldine Steinseld no? eh, sì, ci regalò, uno dei più grandi maestri del Talmud del secolo scorso, in uno dei suoi testi più importanti. Eh, il Talmud per tutti in inglese poi è stato tradotto anche in italiano c'è anche nell'edizione eh, della giuntina con un titolo diverso cos'è cos il Talmud credo sia e, e quindi la, la, la notizia che ci dà è importante io poi appena ve la dirò eh, voi immediatamente farete tutti i collegamenti e direte ah ecco perché ecco perché Gesù andava spesso sul monte degli ulivi con i suoi sul monte degli ulivi lui ha passato i momenti forse più importanti della sua vita terrena nella rivelazione e nella soteriologia almeno dal punto di vista soteriologico, ha passato gli ultimi momenti nel getsemani, sul Monte degli Ulivi. andava sul monte eh, a pregare, è andato sul monte quando ha fatto i vaticini escatologici per la fine dei tempi. Pensate a Matteo 24. È andato sul, sul Monte degli ulivi, poco prima del, dell'episodio alla fine del capitolo 7, l'inizio del capitolo 8, quindi l'ultimo versetto del capitolo 7, eh, precedente all'adultera, all no? E dopo il capitolo 7, voi sapete il capitolo 7 come denso a livello cristologico, hm? e sulla rivelazione dell'essere l'Io sono, il Dio con noi, eccetera. Quindi lui va sempre sul monte degli ulivi. Domanda. Perché? È asceso al cielo dal monte degli ulivi insieme ai suoi domanda perché e ci siamo sempre detti due verità primo è stato profetizzato da Zaccaria e i fatti nati degli apostoli gli angeli dicono così ed è una verità perché guardate in alto Gesù che è stato assunto tra di voi tornerà nello stesso modo con cui l'avete visto nel quale l'avete visto andare via e in Zaccaria dice alla fine dei tempi, metterà i suoi piedi sul Monte degli Ulivi. L'altra verità storica, che anche questa la conosciamo, è quando Re Davide lascia la città, dopo quello che è successo, il golpe, potremmo dire, no? una specie di golpe, anzi noi lo chiameremo così, col linguaggio diciamo da anni 70, sale sul Monte degli Ulivi, guarda la città e se ne va. Un po' come fece la Shikina, vi ricordate? Mm. Ma... Il perché Gesù va sempre sul Monte degli Ulivi? Perché il Monte degli Ulivi diventa davvero per noi cristiani uno dei punti più importanti della rivelazione, tant'è che quando si va in Terra Santa, quando si va in Israele, in Eretz Israele, andiamo sempre sul Monte degli Ulivi. Ci siamo stati tantissime volte. C'è il parcheggio, poi dopo c'è il cimitero, perché il Monte degli Ulivi, venendo il Moshiach, già lo dicono gli ebrei ovviamente, ne? noi abbiamo ereditato questa verità, saranno i primi a risorgere nella prima risurrezione quindi se c'è un punto importante è quello cosa ci dice Steinzeltz adin ci dice ci ricorda una verità che spesso e volte noi cristiani non, non, non consideriamo per gli ebrei è una cosa normale però per noi cristiani non, non forse non l'abbiamo neanche mai sentita eh, noi sì eh, noi di teologia 1 sì sul monte degli ulivi veniva bruciata, dopo essere stata sacrificata, la vacca rossa sacra, le cui ceneri servivano per la purificazione dei coani e del popolo. È successo otto volte nella storia di Israele da re Salomone fino all'anno 69-70 con la distruzione del Tempio. Quindi ai tempi di Gesù, sul monte degli Ulivi, o hanno sacrificato, o c'erano, e questo è durato per 3-4 secoli, le ceneri della vacca rossa. Le ceneri venivano prese, venivano messe nell'acqua, e quella era l'acqua con la quale si faceva, con la spersione per purificare i sacerdoti, e il popolo di Israele. Quindi, visto che tutti gli ebrei sapevano questo, Gesù andava sul Monte degli Ulivi per far sì, lui non ne aveva bisogno ovviamente, no, come purificazione, che la sua chiesa fosse pura anche agli occhi di Israele. I koanim che erano lì, i levi che, pensate a Matteo, pensate a Giacomo e Giovanni, che erano lì, erano tranquilli perché erano sul luogo delle ceneri della vacca rossa, quindi avevano ricevuto l'acqua lustrale, quell'era il luogo più puro, più, più più del tempio, perché lì veniva fatta questa, eh, questo rito, venivano bruciate lì le ossa, la carne, la bestia veniva macellata e portata lì, ma attraverso cosa? Un chilometro, ecco questa è l'altra cosa che storicamente noi sappiamo, una passarella di legno che univa il Tempio e il Monte degli Ulivi. Ecco perché nei Vangeli, quando Gesù esce dal Tempio, va sul Monte degli Ulivi e ci mette pochissimo. Perché se non ci fosse stata la passarella, avrebbe dovuto scendere, poi risalire, sarebbe no? stata una cosa un po' più. Invece era un cammino di sabato, era un chilometro di passarella in legno e perché la facevano così. Questo lo storicamente si sa per non contaminarsi lungo la strada, perché dal Monte degli Ulivi, che era purissimo, al Tempio, luogo, luogo santo, altrettanto puro, quello di più perché là c'era eh, le ceneri dell'acqua lustrale, con la quale poi si andava a purificare i sacerdoti e, e l'area del Tempio, e gli oggetti, gli vestiti, tutto, il popolo, primi Quanime, poi Levim, e poi Amisaret. E quindi si passava attraverso una pensilina. Ecco che subito c'è un cambio di immagini, no? Gesù va dal Tempio pof, e arriva al Monte degli Ulivi. Il Monte degli Ulivi attraverso questa passerella per non contaminarsi. Quindi Gesù ha tutelato la purità rituale, oltre che la, ovviamente la purezza eh, morale attraverso il suo sacrificio dell'agnello, eh, dei suoi, li ha tranquillizzati, ha seguito la legge, ha adempiuto tutto perché seguito la legge fino in fondo ed ecco che gli apostoli si sentivano nel luogo con gesù nel luogo più puro del mondo del mondo bene spero che vi piace se vi è piaciuto vi prego di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto di attivare la campanella grigia qua sotto che vibra e di starci vicini di pregare per noi e di aiutarci in questo momento di, un aiuto reciproco no? in questo momento così brutto che stiamo vivendo un po' tutti. Ecco, e se vi piace mettete un like, fatelo girare e come dico sempre, alla prossima. E che il Signore ci aiuti e ci benedica sempre. Ciao!